La strada del cuore Una sera accade qualcosa mentre stavo preparando le slide per un corso che dovevo realizzare a breve mi imbatté in questa scrittura La strada del cuore Era un estratto da un libro di Carlos Castaneda racconta il dialogo fra l'autore e il suo maestro Don Juan ed ecco alcuni passi Don Juan disse Tutto è solo una strada tra tantissime Devi sempre tenere a mente che una strada è solo una strada. Se senti che non dovresti seguirla, non devi restare con essa a nessuna condizione. Per raggiungere una chiarezza del genere, devi condurre una vita disciplinata. Solo allora capirai che qualsiasi strada è solo una strada e che non c'è nessun affronto a se stesso e agli altri nel lasciarla andare se questo è ciò che il tuo cuore ti dice di fare. Ma il tuo desiderio di insistere sulla strada o di abbandonarla deve essere libero dalla paura e dall'ambizione. Ti avverto. Guarda ogni strada attentamente e deliberatamente. Mettila alla prova tutte le volte che lo ritieni necessario. Quindi poni a te stesso e a te stesso soltanto una domanda. Questa strada ha un cuore? Tutte le strade sono uguali, ricorda non portano da nessuna parte sono strade che passano attraverso la boscaglia e che vanno ancora nella boscaglia nella mia vita posso dire di aver percorso strade lunghissime molto lunghe ma io non sono da nessuna parte castaneda chiede ma come si fa a sapere quando una strada non ha un cuore don juan il maestro rispose, Prima di inoltrarti in essa, poniti la seguente domanda. Questa strada ha un cuore? Se la risposta è no, lo saprai ed allora dovrai scegliere un altro sentiero. E Castaneda chiede ancora. Ma come faccio a capirlo? Il maestro rispose. È una cosa che si sente. Il problema è che nessuno si pone questa domanda e quando un uomo si accorge di aver intrapreso una strada senza cuore, essa è pronta ad ucciderlo arrivati a quel punto sono pochi quelli che si fermano a riflettere e abbandonano la strada era arrivato il momento finito di leggere mi sceso una lacrima mi stavo chiedendo dove mi conducesse la strada che stavo percorrendo verso il mio cuore o verso il mio ego perché mi sforzavo di fare, fare ancora fare ero ancora legato alla necessità inconscia di dimostrare Nacque in me il dubbio, fu il primo cuneo che mi aiutò a scardinare la porta che mi separava dal mio vero io, dal mio cuore. Ero finalmente consapevole. Ottavo capitolo, tratto dal libro Cambia il tuo futuro, rincomincia da te, edizioni Amazon.